Sono nel mirino della settimana con Enrico J. Spazio che dedichiamo sempre a un titolo in particolare da inserire in watchlist. E allora lo vedete in sovrimpressione, insomma lo conosciamo tutti: Poste italiane. Eh, perché hai scelto questo, questo titolo oggi, Enrico? Dunque, Poste italiane, titolo, beh, insomma, c'è poco da dire su Poste italiane. È scelto perché un titolo che è appunto solidissimo, super patrimonializzato, gli italiani formichine e campioni del mondo del risparmio poste, una cassaforte a tutti gli effetti eh, fatturato molto alto eh, capillarizzazione su tutto il territorio può beneficiare eh, della risalita dei tassi perché eroga chiaramente ormai, è ormai una banca no? non andiamo più in poste per spedire una lettera no? andiamo in poste per fare operazioni che facciamo in banca prima e quindi credo sia un titolo interessantissimo a livello fondamentale poi ovviamente a livello grafico è uno dei tanti titoli che ha perso tantissimo dai massimi di fine anno e quindi potrebbe effettivamente beneficiare come forse anche più di altri titoli di questo rimbalzone di cui parlavamo e a tal proposito se siete d'accordo possiamo Certo, quindi insomma a livello fondamentale la solidità è un po' della serie Too Big to Fail, no? Un titolo ovviamente. Beh, insomma, se, se, se fail poste ce ne andiamo più, <ride> Appunto, A The Bridge sotto un ponte. Ecco, se, perfetto. Se fail Benissimo, abbiamo trovato anche il motto della giornata. Allora, eh, ottimo, assolutamente sì. Eh, a livello grafico, da quale. Mh, partiamo Weekly o Daily, Enrico? Partirei dal Daily perché c'è effettivamente una figura molto pulita. Eh, ci riferiamo a una figura di trading range o congestione, chiamiamola come vogliamo, che è quel rettangolo che ho evidenziato, ossia dopo una fase da inizio anno di discesa eh, da area 12,50 circa, eh, poste arriva a 7,50, quindi va a perdere 5 euro su 12 quindi va a perdere quasi il 40% e a quel livello vediamo come sulla base del rettangolo per ben 4 volte il titolo testando quel livello area 7,60 circa abbia rimbalzato quindi quello è un livello nel quale gli investitori dicono a 7,60 poste conviene comprarla a questo serve l'analisi tecnica a tradurre, a scoprire, sì. a interpretare quello che fanno gli investitori e Ora vediamo come poste, questo è il grafico ovviamente aggiornato ieri sera, eh, questa mattina sta facendo, mi sembra, un più 4 se non sbaglio addirittura, quindi sta, come appunto vediamo, sovraperformando abbondantemente l'indice e ha la sua resistenza, quindi la parte alta del rettangolo in area 8,65. In questo momento, mentre parliamo, poste fa più 4,39 e quota 8,49 5 centesimi okay. quindi si avvicina a quella resistenza ecco la rottura di quella resistenza quindi andare a fare una chiusura ovviamente non oggi non lo reputo molto probabile ma domani o nei prossimi giorni sopra 8,65 potrebbe dare il là alla definitiva inversione e andare come primo target a prendere i 10 euro che sono vicini senza resistenze per poterli andare ad acchiappare tra virgolette Okay. Quindi sopra 8,65, credo che poste, possa dare una svolta di medio periodo. E credo lo testimonia anche il Time Frame Weekly, dove andiamo a eh, evidenziare un altro, altri due livelli, altri due livelli chiave. Ossia andiamo a evidenziare la trend line dinamica, quella in basso, che fa da supporto di lungo periodo quindi abbiamo il minimo uh, pandemico a sinistra poi a ottobre del 2020 il supporto uh, viene retestato e poi vediamo come vada sulla parte destra del grafico a coincidere con la base del nostro rettangolo evidenziato prima che qui ho messo in rosso e la rottura al rialzo di quel rettangolo significherebbe anche la rottura della trend line in questo caso quella che parte dall'alto la trend line dinamica ribassista che fa anch'essa da resistenza. Quindi in sostanza abbiamo nel basso un doppio supporto che sembra convalidare quanto detto prima e nella parte alta abbiamo una doppia resistenza che si è rotta, quindi sopra 8,65. Potrebbe dare il là per andare anche velocemente, secondo me, in sì. area 10 euro come target. Ok, quindi insomma, ehm, in un, visto che adesso poi passeremo ad altri, ad altri titoli, però questo è il titolo del mirino della settimana. Poste lo mettiamo in watchlist ed è un titolo su cui puntare. Non mi piace la parola puntare, ovviamente perché mi rimanda un su po'. Su cui al porre gioco. attenzione. Ecco, su cui porre attenzione. Facciamo le poste apposte. Ok, perfetto. Allora, Poste italiane in watchlist è nel titolo del mirino della settimana, che entra, eh, diciamo, a far parte del pacchetto dei titoli che settimanalmente andiamo ad analizzare. Con con Enrico J. Grazie, naturalmente, Enrico è eh, a disposizione per qualsiasi altra informazione più dettagliata.